Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer di GTTR, ragazzi, oggi vi spiego come inserire la collisione dappertutto, ok? Senza perdere tempo, nel senso che possiamo metterla direttamente noi manualmente, ma ci vorranno giorni, quindi questo punto non ci basta che fare, far fare tutto al programma, ok? Come potete vedere tutto questo paesaggio l'ho fatto direttamente io su Blender, ma non sono riuscito a, ad esportare anche i colori, perché queste cose le sto imparando piano piano. Ho seguito una guida in inglese su come aggiungere questa collisione dappertutto e vabbè, diciamo che è un po' poco. Si capiva, ok? Un così si capiva E ho visto cosa faceva e alla fine ragionando qua e là eh, ho capito Quindi oggi vi insegno come mettere questa collisione su tutto, ok? Su tutto il paesaggio, un palazzo, su un edificio, dappertutto Va bene? Va bene Allora, iniziamo prima a, vabbè, a uscire dalla versione tipo questa qua Che io stavo camminando un attimo che mi devo spostare ok come potete vedere eccoci qua ok allora cominciamo prima a, a cliccarci sopra tipo do, noi dobbiamo selezionare il soggetto quindi dobbiamo selezionare quello che noi abbiamo creato e quello che noi abbiamo importato su Unreal Engine quindi sto destro e facciamo edit io l'ho chiamato deserto 1 quindi non so come voi avete chiamato il vostro progetto uh, edit deserto 1 e si aprirà questa pagina ok questa pagina apriamo mettiamo a schermo intero questa pagina qui possiamo mettere la nostra collezione automaticamente dappertutto quindi uh, non ci basta che allora, vediamo un attimo non dovete andare qua sopra ma ci sarà già un pannello quindi alla vostra destra, eccolo qua. Se non c'è allora dobbiamo aggiungere la collisione, quindi fate come me, fate su un momento. Eccola qua collision, mettete aggiungi 18 DOP, questa qui. Ok, l'abbiamo inserita E quindi alla vostra destra uscirà questo pannello Abbiamo aggiunto la collisione Ora non ci basta che modificarla Quindi Scendiamo un po' giù E cominciamo a inserire Questa qui costume, costume, vabbè, inglese, vabbè, Collision Mettete questa spunta qua e mettete use complex collision simple questa non fate caso al numero massimo del di, ecco come potete vedere abbiamo messo la collisione dappertutto cioè proprio dappertutto e facciamo applica ok abbiamo applicato blocca tutto fate qua sopra blocca al tutto e una volta fatto chiudiamo questo editor deserto e mettiamo play come potete vedere io visto io non entro qua dentro dentro queste colline queste montagne ok guardate io adesso non ho un progetto di voi il progetto Uh, un, di un palazzo quindi non ci basta vabbè se volete non so scaricarle inserirle e mettere la collezione fate come vi ho mostrato ok quindi prenderò un attimo un palazzo un edificio bello bello grande e lo inserisco qua sopra e vediamo un po quindi vabbè adesso lo prendo e ci lavoriamo un po su Ok, allora, eh, faccio un altro progetto, quindi facciamo un progetto in terza persona, quindi third person, next Ci possiamo anche applicare il retracing, oppure no, mettiamo retracing abilitato, crea un progetto Non salvare niente, eccolo qua, allora Ho trovato il letto però eh, non ho trovato un palazzo Quindi porta tutto Così Il letto ce lo metto qua Però è sponato lì Non capisco perché Un po' strana la cosa Eccolo Facciamo un attimo play Come potete... Oh! C'è la collisione su questo letto opposto, va bene, va bene, c'è la collisione, però è fatta molto male la collisione, quindi un attimo che la tolgo che ci metto la mia di collisione, quindi editor il letto di legno, eccolo qua, sta sempre fuori uh, dalla piattaforma, non capisco perché, ci aggiungo una mia collisione, ci aggiungo questa, ok, Scendiamo un po', ok, questa collisione, ok, e facciamo questo, facciamo la spunta qua sopra, applica, ok, applicato, chiudiamo, play, vediamo, boom, la mia collisione, che ne dite, eh? Vabbè, il letto non possiamo spostarlo perché pesa, pesa moltissimo. Ma se vogliamo spostarlo con la nostra eh, collisione fatta su Unreal, eh, non ci basta che uscire di nuovo. Ecco, scendere un po' fino a trovare qualcosa che in inglese il peso com'era. Ah, possiamo anche applicare un attimo una cosa. Vediamo un po' che posso... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, scintillante bellissimo eh niente male eh, belletto eh che dite belletto molto bello esco di nuovo che è meglio fatto in metallo bello lucido dovrei metterlo sul mare che è meglio um. un attimo che trovo il peso eccolo qua la gravità quindi quella gravità quindi a questo punto dovrebbe volare il letto la fisica la massa e scriviamo 100 kg di pesa um, 2 kg mi sa che 2 kg devo metto a posto vediamo se il personaggio riesce a spostarlo come riesce a spostarlo cioè la cosa bella che ho messo il peso al personaggio ma il letto qua non si sposta Non capisco perché perché se provassi, non so a mettere un una, una palla. No no oh, buzz. un cubo, che okay, è un cubo. Va bene, un cubo, play. Mm. Ok, ci mettiamo la gravità al cubo. Come si sposta? Perché il letto no? Giochiamo a pallone? Eh, eh. Vabbè, allora Alla fine ragazzi vi ho spiegato come inserire la collezione su qualsiasi cosa Modello, palazzo Palazzo no vabbè Non, non ne ho trovati parecchi ma a pagamento e il letto ce l'ho messa io la collisione perché la sua propria faceva un po' schifo. Quindi grazie a tutti per la visione e noi ci vediamo ad un prossimo video.